Benvenuti all'intervista, l'ospite di questa giornata, di questo sabato, è il vice premier Luigi Di Maio. Molte le domande che vorrò fargli, soprattutto su quello che hanno intenzione eh, di fare eh, sulla manovra. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. benvenuto Luigi Di Maio. Allora, eh, intanto oggi, sabato... Uh, teniamo conto di quello che è successo ieri, venerdì, nella Borsa italiana, che ha perso 25 miliardi, con uh, gravi difficoltà per gli istituti di credito italiani, che a loro volta hanno perso molto. Uh, lei ha parlato di manovra del popolo, ma non è che poi è il popolo che la pagherà questa manovra in termini diciamo, di maggiori aumenti dei mutui, uh, rendimenti dei bot che diminuiscono... La paghiamo noi la manovra poi? Guardi, io sono molto tranquillo perché era normale che ci fosse una reazione dei mercati alla nostra decisione, anche perché eh, ieri poi ho visto anche diversi analisti non centrare l'obiettivo, pensando che adesso si voglia utilizzare la scusa della manovra per uscire dall'Europa, per uscire dall'Euro, per combattere eh, l'Occidente, tutte sciocchezze. Noi abbiamo fatto una manovra del popolo, che per la prima volta comincia a ricostituire una serie di diritti sociali distrutti. Sono molto tranquillo perché ieri è vero che lo spread è salito, ma poi nella fine della giornata ha cominciato a scendere. E credo che nei prossimi giorni, non appena la manovra sarà pubblicata, nel senso il DEF, la nota di aggiornamento sì. del DEF sarà pubblico, si vedrà che c'è il più grande piano di investimenti della storia italiana, unito a tre provvedimenti che metteremo nel decreto fiscale di ottobre che semplificano il codice degli appalti, vogliamo eliminare un terzo delle norme del codice degli appalti, è troppo complicato, togliamo un po' di norme. Secondo, fa una riforma del codice di procedura civile e dobbiamo portare da sette a tre anni i tempi per arrivare ad una sentenza in eh, sede di contenzioso per gli investitori. E terzo, io ho pronto come Ministero dello Sviluppo Economico un pacchetto di sburocratizzazioni che elimina un sacco di eh, cartacce modulistiche inutili. La manovra del popolo non deve preoccupare i mercati e non credo che li preoccuperà. Vede, ieri lei giustamente ha detto sono le banche, i titolari, delle banche a stare in fibrillazione. Eh, però eh, le banche no, no, hanno No, no non voglio italiani, minimizzare, eh? io voglio soltanto dire mm. che è logico che sui titoli delle banche ci sono le preoccupazioni del mercato. Per una semplice ragione, perché in questi mesi si era scommesso nel fatto che il governo mettesse il deficit così basso da favorire solo le banche. Noi pensiamo invece che il sistema sia in equilibrio però. Mi lasci dire pure un'altra cosa. Io l'ho sempre detto, questo governo lo conoscete dall'inizio, abbiamo sempre detto che avremmo superato la legge Fornero, fatto il reddito di cittadinanza, abbassato le tasse e risarcito i risparmiatori truffati. Questa manovra si doveva fare, ma insieme a questo ci sono così tanti investimenti che... Quel po' di debito che facciamo in più lo ripagheremo nei prossimi anni con la crescita. Lei ha detto che non ho nessuna intenzione da uscire, di uscire dall'Europa, questa non è una manovra che punta a farci uscire dall'Europa. E però io le devo citare le parole del ministro Paolo Savona, che sono parole pesanti e le ha pronunciate in pubblico, non è un retroscena. Ha detto abbiamo lanciato il guanto di sfida all'Europa, ora dobbiamo vincere la guerra, perché guerra sarà... Insomma sapete già che vi bocceranno la manovra quando ci sarà, per ora abbiamo soltanto una cornice, una dichiarazione di intenti, non c'è un testo, ma quando la presenterete vi aspettate già che l'Europa... sarà morsi. interessante andare a discutere con la Commissione europea, perché noi con questo 2-4 di deficit PIL, che è una grande vittoria perché per la prima volta non si obbedisce alle solite regole dell'austerity, taglia la sanità, taglia i servizi, con questa manovra al 2-4 non abbiamo fatto niente di diverso di quello che stanno facendo gli altri paesi europei. La Francia aveva dato degli impegni e li sfora. La Spagna aveva dato degli impegni e la li Francia sfora. La Francia ha un debito Poi al 100% per, eh, sì, e noi al 130. È vero dirlaio. che c'è eh. un debito pubblico, però se andiamo a vedere il debito pubblico francese, il debito privato francese delle famiglie francesi e il debito delle società francesi, la Francia è molto più esposta di noi. Noi abbiamo un debito privato che è piccolissimo rispetto a quello francese. Questo, con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che io andrò eh, in Unione Europea insieme a tutto il governo per discutere le ragioni di una manovra che finalmente ridà un po' di respiro ai giovani che non hanno lavoro, ridà il respiro a chi doveva andare in pensione e non ci è andato, dà la pensione minima a 780 euro a chi prendeva una minima così bassa, risarcisce i risparmiatori truffati dallo scandalo di Banquetruria e di tutto il resto e abbassa le tasse partendo dalle partite IVA, come si può pensare che una manovra del genere debba essere demonizzata come la si sta facendo? E l'effetto sui mercati è anche legato alla demonizzazione che si sta facendo di questo governo, che viene descritto sempre come irresponsabile e come quello che vuole far saltare i conti. Noi non vogliamo far saltare i conti, anzi. Con gli investimenti favoriremo la crescita e con la crescita ripagheremo il debito. Cioè, ci mettete anche del vostro Di Maio. Era proprio necessario uscire sul balcone a festeggiare, in molti hanno visto Evita però nell'Argentina e lei lo sa no. quanto spaventi noi italiani eh, evocare che faremo la fine dell'Argentina. Era necessario Ma festeggiare sul balcone? Questo governo e, que e l'Italia non c'entrano niente con l'Argentina. Quando sono uscito sul balcone e ho salutato la folla... È perché dopo tanti anni che ci avevano detto che non si potevano fare determinate cose, noi stiamo per mandare in pensione le vittime della Fornero, stiamo per dire a tanti padri e madri di famiglia che hanno perso il lavoro e non sanno come dar da mangiare ai propri figli, che gli diamo un nuovo percorso in un centro per l'impiego, mentre gli diamo il reddito, li riqualifichiamo e li reinseriamo lavorativamente. Ma lei immagina la gioia oggi di un pensionato che prende 400 euro al mese, sapere che dal 2019 ne prenderà 7 Tanto, un pensionato minimo che magari ha fatto tanti sacrifici nella vita e si è trovato in difficoltà, però, allora quella gioia è la mia gioia e per questo festeggio dal balcone. Però c'è anche la preoccupazione di chi pensa che poi questo debito graverà sulle spalle dei nostri figli e poi c'è anche la preoccupazione di chi dice ma come io ho lavorato tanto tutta una vita, magari faccio due, tre lavori e adesso questi danno 780 euro a gente che se ne sta sul divano a guardare eh, la TV, perché, e lo dice anche un sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della Sera, il reddito di cittadinanza di Maio non è che piaccia proprio a tutti, il 46% degli intervistati dal sondaggio di, del Corriere ha detto che non gli piace. Mi spiega a chi va il reddito di cittadinanza? Le faccio un esempio, se io sono una cinquantenne separata, senza reddito e vivo con mia madre che ha una pensione minima, in due quanto prenderemo io che non ho reddito e mia madre che ha la pensione minima? Mi faccia prima di tutto permettere una mm. cosa importante. Io vengo da una regione, la Campania, dove per anni la politica ha dato soldi a pioggia per far stare la gente sul divano, cioè si utilizzavano una serie di bonus e strumenti in maniera perversa, in maniera clientelare per fare mm. voti i doveri del cittadino non c'erano e questo non vale solo per la Campania, è valso per tante regioni del sud e del nord ma io parlo di quello che ho visto io non sono né un ministro del lavoro nello sviluppo economico che vuole fare quella roba lì non darò un solo euro ad una persona che se ne vuole stare sul divano senza far nulla qual è il programma del reddito di cittadinanza e poi rispondo alla sua domanda tu non hai un lavoro o cerchi lavoro, sei un giovane a 18 anni stai cercando lavoro il sistema di istruzione non ti ha formato per i lavori che servono oggi, allora che cosa facciamo? Facciamo un patto, tu vai in un centro per l'impiego in cui noi mettiamo un miliardo e mezzo per ristrutturarli, magari il brand centri per l'impiego, io quando, quando, quando dico centri per l'impiego ai cittadini loro mi dicono no ma è un disastro, è vero, sono un'umiliazione oggi per un disoccupato, tu vai in un centro per l'impiego, devi fare due cose, dare otto ore di disponibilità gratuita per lavori di pubblica utilità al tuo sindaco ogni settimana e due, ti devi formare per un lavoro che mi serve in questo momento. Intanto ti do un reddito, ma mentre tu prendi quel reddito non hai tempo per startene sul divano, passi la tua giornata a formarti e a fare lavori di pubblica utilità. Mm. Dopodiché ti faccio tre proposte di lavoro. Se non le accetti perdi il reddito, se le accetti perdi il reddito. Quella... Mm. Sì. E chi controlla che questo potenziale diciottenne, faccia davvero le otto ore di lavoro per il comune e vada davvero a fare formazione? Perché lei lo sa, su in Italia fatta la legge guardi, è trovata l'inganno. Su questo ci aiuterà tantissimo la nuova tecnologia, perché io ieri ho fatto un incontro con la società leader dei centri per l'impiego negli Stati Uniti, mm. loro hanno un software che incrocia tutte le banche dati, e per questo, non appena il sindaco mi segnala che lui ne ha fatte sette e mezzo e non otto, o non appena il centro di formazione mi dice che non si è presentato, il reddito lo perde. Se qualcuno fa il furbo e dichiara una cosa falsa, rischia sei anni di galera. Questo si aggiunge però ad una situazione, ad una questione che voglio sollevare. Quando lei diceva il 46% non è d'accordo. Non è d'accordo con il reddito di ma cittadinanza il reddito di, di cittadinanza fino ad ora è stato descritto, magari ho sbagliato io come si doveva comunicare, non lo so, io ci ho provato per sei anni a raccontarlo come l'ho raccontato a lei, si è descritto come un elicottero che passa e lancia soldi alle persone. Non è questo. Quelli erano altri strumenti che abbiamo visto in questi mm. anni. Però... Il movimento ha preso circa il 33% alle ultime elezioni ed era l'unico a parlare di reddito di cittadinanza. Quel sondaggio dice che quasi il 50%, il 43-44% è d'accordo con il reddito. Quindi ci sono elettori di tutte le altre forze politiche che sono d'accordo con questa misura. La signora... Facciamo questo separata. esempio, io separata con madre che prende la pensione minima, io non ho reddito. Allora, quanto, prima quanto di tutto la signora noi? con la pensione minima che prende magari 450 euro, 500 euro se, al mese e deve dare anche soldi alla figlia, alla figlia se... che è disoccupata, arriverà ad una pensione di 780 euro al mese. D'ora in poi non ci saranno più, dal 2019, pensioni minime sotto i 780. Mm. La seconda cosa è che il reddito non ragiona solo per persone singole ma ragiona per nuclei quindi se lei è a casa con sua madre che prende una pensione di 780, mm -hmm. non è che diamo 780 anche alla signora separata se sta nel nucleo familiare mm -hmm. ma si arriva al massimo a 1100 euro mm -hmm. al mese insieme, questo che cosa vuol dire? che la signora che prende la pensione non deve fare le otto ore di pubblica utilità per carità, ha la pensione ed è un suo diritto, l'altra persona la figlia che ha nel nucleo familiare, massimo 1.100 euro al mese, deve fare lavori di pubblica utilità e si deve formare per dei lavori che ci servono. La gente da casa sta dicendo, ma questi lavori eh, dove, dove li eh. Noi stiamo per investire 15 miliardi di euro in infrastrutture, nuove tecnologie, autostrade digitali e ristrutturazione della pubblica, dei, degli edifici della pubblica amministrazione e degli edifici privati. Che cosa significa? Si rimetterà in moto l'edilizia la progettazione, i servizi mm. le città si rimetteranno in moto e diventeranno dei grandi cantieri dove ci sarà tanto da lavorare non solo come Muratore, non solo come carpentiere, ma tutta la filiera dei servizi, perché l'edilizia è sempre stato il nostro Lei volante. Lei sta ragionando come se questo governo uh, dovesse durare tutta la legislatura? Per me potrà durare anche di più. <ride> eh, Roberto Dalimonte sul sole 24 ore faceva notare che eh, con i sondaggi di cui si dispone ora, il centrodestra, cioè la Lega, Fratelli d'Italia e, e Forza Italia, eh, se si andasse a votare ora potrebbero avere la maggioranza. Quindi Salvini ha un piano B. E voi? Io mi permetto soltanto di dire due cose su questo. Ho fatto tutta la campagna elettorale fino al 4 marzo con il centrodestra che da due mesi prima era già al 40%. Poi alla fine hanno preso il 37%. Oggi c'è una sola cosa certa, che questo governo non sta facendo male né al Movimento né alla Lega, ma sta facendo male a Forza Italia e Fratelli d'Italia, che insieme oggi non hanno neanche più il 10%. E sono molto sotto quei sondaggi, quella è una soglia minima che i sondaggi gli attribuiscono ancora. Detto questo, noi... Come forze politiche abbiamo siglato un contratto e abbiamo detto andiamo in questa direzione, superamento della Fornero, reddito di cittadinanza, abbassamento delle tasse, taglio agli sprechi, perché adesso tagliamo 345 parlamentari con una legge costituzionale, cominciamo a tagliare le pensioni d'oro, la proposta di legge è già incardinata, i vitalizi alla Camera già li abbiamo tagliati. Io credo che questo governo per realizzare questo contratto abbia bisogno di tanto tempo, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma non credo che un contratto del genere si poteva stipulare con Berlusconi. Mm. Senta, è vero che il capo dello Stato ha difeso Tria e gli ha chiesto di non dimettersi. Mi dica solo sì o no? Ah no, io questo non lo so. L'unica cosa che so è che noi pure difendiamo Giovanni Tria. Giovanni deve restare al Ministero dell'Economia e Finanze, anche perché si è descritta una situazione che secondo me non è vera, nel senso che come forze politiche noi abbiamo chiesto vari scenari al MEF, al Presidente del Consiglio, poi abbiamo mm. fatto riunioni per settimane e abbiamo analizzato i vari scenari, l'1.6, l'1.9, il 2.4, mm. il 2.9. Abbiamo fatto questa scelta perché il 2.4 non è una sfida all'Unione Europea. Io non sono per i prossimi mesi per andare allo scontro con l'Unione Europea. Dobbiamo dialogare e raccontare il nostro DEF, la nostra manovra e vedrete che ce la faremo, ma il tema è che questo 2-4 è il numero magico per soddisfare l'esigenza di quelli che devono andare in pensione, di quelli che non hanno lavoro, dei tanti ragazzi che si stanno facendo questo, un biglietto per andare a Londra detto. senza ritorno. Però nel nostro quotidiano conta anche quello che dell'Italia diranno Standard and Tour, Moody's che a ottobre valuterà l'Italia e potrebbe esserci un downgrading che non aiuta l'economia Secondo me, italiana. e questo ovviamente è una mm. cosa che ho già detto al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Economia e Finanze, adesso si prende tutta la manovra, mm. inclusi i pacchetti di semplificazione, perché dal 2019 sarà molto più semplice venire a investire in Italia, non avrai bisogno più di aspettare sette anni per una sentenza le ho detto prima che riduciamo di un terzo le norme del codice degli appalti sburocratizziamo il Presidente del Consiglio il Ministro dell'Economia e Finanze prendono questa manovra e la vanno a raccontare a tutti, investitori privati, devono incontrare le agenzie di rating, devono parlare con tutti. Io sono per il parlare con tutti e raccontare le ragioni della manovra in cui crediamo, perché è una grande emozione questa manovra. Ieri ho visto l'opposizione che diceva la paga il popolo. No, questa manovra paga il popolo, perché per anni in cui si faceva deficit per pagare banche e per pagare gli amici degli amici, dopo decenni finalmente si fa una manovra che toglie i potenti e dà di nuovo al popolo. Senta, eh, Rocco Casalino nella conversazione off the record con i giornalisti ha detto eh, gliela faremo pagare ai tecnocrati del MEF. Secondo lei il ragioniere dello Stato, Daniele Franco e gli altri vertici del... Ministero dell'Economia devono rimanere via 20 settembre o no? Guardi, io sono di un'idea che quando c'è un governo che governa ed è eletto dal popolo, perché si potrà anche dire che questo è un governo inaspettato, ma sicuramente un governo votato che non si basa sui Volta Gabbana, mm -hmm. un governo dà gli input politici, i funzionari eseguono, questo deve essere lo schema ovviamente nei limiti della Costituzione, di tutte quelle che sono le regole. Io Daniele Franco l'ho conosciuto una sola volta, poi non l'ho mai più visto, quindi non le posso dire mi fido o non mi fido, ma le posso assicurare che da questi primi quattro mesi di governo, non al MEF, ma in tutte le strutture dello Stato ho trovato trabocchetti insidie che venivano da funzionari, che invece di fare il loro dovere, facevano il loro dovere, cioè quello di favorire qualche partito che li aveva messi lì. È via. successo così anche per il decreto su Genova? che non è stato mandato al Capo dello Stato, si è letto sui quotidiani per qualche giorno. Io sul Perché? decreto su Perché Genova, Genova dico un'altra cosa. Eh, tutti hanno parlato del decreto Genova ed è vero che lì dentro c'erano le norme per Genova che sono tecnicamente complicatissime, nel senso che noi istituiamo un super commissario che deve togliere autostrade di mezzo, perché autostrade non deve mettere neanche una pietra di quel ponte, e affidare i lavori ad un soggetto che sia in grado di rifare il ponte. Per fare una norma del genere e renderla inattaccabile ci è voluto un po' di tempo, ma in quel decreto, che in realtà si chiama decreto emergenze, oltre a Genova, che è la priorità assoluta, C'erano le norme per la ricostruzione dal terremoto di Ischia, un anno e mezzo fa c'è stato il terremoto, mai fatta una norma per aiutare quella gente che è ancora sfollata e con le case distrutte. C'è la cassa integrazione per cessazione, io voglio salutare da qui, se me lo permette, i lavoratori della Beckert, quell'azienda che ha delocalizzato in Romania, ha delocalizzato in Polonia e ha lasciato gli operai in mezzo ad una strada. Il Jobs Act aveva eliminato la cassa integrazione per cessazione, questa gente grazie al decreto emergenze riavrà la cassa integrazione per insieme alle proprie famiglie. Non è il caso della Beckert, però c'è con la cassa integrazione anche l'illusione per il dipendente che aziende decotte possano continuare a lavorare mentre invece non Ma hanno più Ma non futuro. è un'azienda, questa non è un'azienda decotte, No, no, io non sto parlando di questo, sto dicendo in questa generale. Questa è un'azienda che tre mesi fa è venuta al Ministero dello Sviluppo Economico e ci ha detto "Va tutto bene, va tutto bene, una multinazionale". Poi la a Beckert, un certo punto è la Beckert, poi è venuta di nuovo al Ministero e ha detto "Ho licenziato tutti 300 persone". Adesso a queste persone io non gli dico campate di cassa integrazione, gli dico mentre noi troviamo un'altra proprietà per rimettere in moto lo stabilimento, okay. intanto voi avete uno strumento per far respirare le vostre famiglie, che non aveva abolito la destra, aveva abolito la sinistra col Jobs Act, una follia in questo paese in cui abbiamo delocalizzazioni continue. Poi grazie al decreto dignità, quello che ha fatto la Beckert non sarà più possibile perché dal 12 luglio di quest'anno chi delocalizza all'estero, chi se ne va sia in Europa che fuori dall'Europa ci deve pagare le penali sui soldi che ha preso dallo Stato gli interessi sui soldi mm -hmm. che ha preso dallo Stato più tutti i soldi che ha avuto dallo Stato non gli converrà mai più andarsi Senta Di Maio, nel diciamo, nervosismo di questi giorni si è anche inserita una elezione che non ha fatto piacere al Movimento 5 Stelle, cioè quella del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini. Eh, che cosa è successo? Come mai la magistratura vi ha mandato un segnale molto chiaro per dire decidiamo noi in casa nostra? Tra l'altro Ermini è un fedelissimo di Renzi, proprio come lo è eh, l'eletto di qualche mese fa al Copasir, Renzi ha piazzato uomini suoi nel, nei gangli importanti del potere italiano. Mettiamola così, prima di tutto Renzi riesce ancora a far eleggere qualcuno dove non vota il popolo italiano, perché quelle sono elezioni indirette che si basano su rappresentanti della magistratura e del Parlamento, perché ci sono i membri laici, che votano un vicepresidente. Quindi solo lì può piazzare gente, mentre quando li presenta alle elezioni popolari perde sempre. Ma c'è un'altra cosa importante come analisi da fare. Come in tutti questi anni i partiti si sono totalmente distaccati e scollati da quelle che erano le esigenze dei loro elettori, con l'elezione di Ermini a capo del CSM è chiaro ed è stato verificato che anche le organizzazioni di rappresentanza dei magistrati hanno perso totalmente il contatto con i loro rappresentati, perché per me i magistrati vanno sempre difesi e bisogna portare avanti a sostegno eh, con, con il massimo sostegno le battaglie che fanno nel loro lavoro ogni giorno, ma i loro rappresentanti hanno perso un po' la bussola come l'hanno persa i partiti nella politica l'hanno persa le associazioni di rappresentanza Insomma, dei magistrati. Insomma siete solo voi ad avere il contatto con la realtà di Maio? Eh? No, tutti Possiamo perderlo il contatto mm. con la realtà. Lei che cosa fa per non, perderlo, per non perdere la testa e non sentirsi come dire, uno tra gli uomini costringo, più potenti d'Italia? Costringo, costringo la mia responsabile di agenda a farmi incontrare sempre cittadini almeno quattro volte a settimana. Bisogna parlare con la gente e prendersi anche i vaffa dalla gente mm. se non hai fatto bene il tuo dovere. In... E guardi che nessuno è immune, io non voglio essere qui a dire che... Noi siamo gli unici ad aver avuto il contatto col popolo. Io ogni giorno, mi ripeto una cosa, non fare gli errori di quelli che ti hanno preceduto perché quelli che ci hanno preceduto in questi anni sono stati quelli che si sono chiusi in quei palazzi e hanno cominciato a dire no, facciamo l'1,5 deficit PIL e tutto quello che avanza lo diamo alle banche lo diamo alle lobby e poi i cittadini capiranno, tanto se glielo spieghi capiscono se gli spieghi che gli stai fregando non capiscono e infatti li hanno mandati a in casa In Rai comunque state facendo quello che hanno fatto tutti, il presidente Rai, Marcello Foa è stato designato da alla, ehm, Lega l'amministratore delegato è stato, è un manager eh, diciamo competente ma è stato comunque designato dalla politica, le chiedo due cose eh, chi sarà il direttore di rete o di TG di, che, che sceglierete voi e che cosa non vorrebbe mai vedere quale programma non vuole più vedere sul servizio pubblico? Guardi, prima di tutto mi lasci dire una cosa eh, Salini la D eh, attuale eh, di, mh, il direttore di, eh, della RAI è una persona che io non conoscevo fino a qualche settimana prima della sua nomina quindi non si può dire che è una persona vicina a noi Marcello Foa chiunque può dire che è una persona indipendente di pensiero. Nessuno lo ha mai associato alla Lega, a, al Movimento 5 Stelle. Mm. Queste due persone non si può dire che siano state siano oggetto di lottizzazione della RAI. La do seconda domanda che mi faceva, io spero di non poter mai rispondere a questa domanda, perché queste decisioni le prenderanno Fabrizio Salini, Marcello Foa e tutto il Consiglio di amministrazione della RAI, che sono persone a me viene sempre recriminata un'altra cosa noi mandiamo delle persone negli organi dello Stato cioè le prendiamo per curriculum, le leggiamo le mandiamo lì poi ogni tanto dopo mesi si fanno sentire e dicono ma è mai possibile, non vi fate mai sentire, ci sentiamo un po' soli il mio concetto di indipendenza è che una volta che hai messo una persona competente lì dentro farà le scelte giuste per il Paese grazie a Luigi Di Maio, grazie a voi che ci avete seguito buon weekend